Cos'è il narratore interno? Abbiamo già visto nei precedenti video la differenza fra autore e narratore. L'autore è colui che scrive la storia, il narratore è colui che racconta la storia. Non necessariamente devono concidere. A volte però l'autore può decidere di partecipare attivamente alla storia in quel caso abbiamo il narratore interno.